Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video. Oggi video di recensione su cavi che vi consiglio di acquistare. Io ho fatto anche un piccolo video in cui ho fatto, quando sono andato in Spagna, eh, precisamente minorca, ho utilizzato questi fili per tutte le mie esigenze. Per esempio un piccolo filo per il power bank. Abbiamo i fili, sono varie misure, un metro, due metri, addirittura fino a... 5 metri questo è il filo più grande e questo è il filo lunghissimo per esempio se avete bisogno anche di collegarlo direttamente in una spina o avete il computer lontano sicuramente è un'ottima cosa i fili possono essere anche vengono messi in questo modo vengono tolti in questo modo ecco i cavi sono, hanno un filo doppio in cui avete la possibilità di non avere problemi il cavo che si incrocia con altri fili avete meno fastidi su questo punto di vista ah e la cosa bella quando andate a collegare il cavo anche con un power bank che trovate anche sul mio canale questo tipo di power bank avete la possibilità che la notte si illumina quando caricate un telefono, quando caricate direttamente il power bank a una spina Uh, diventa di colore verde dentro alla porta usb avete la possibilità di ricaricare molto velocemente uh, il caricatore la porta è usb tipo c non so se riuscite a vedere alla ricarica uh, fast charge 3.1 e il led come vi ho detto che ricarica i telefoni computer il power qualsiasi cosa in modo molto ma molto bello manca anche il link in descrizione di questi passi fili e ogni tipo di esigenza se volete il filo piccolino per caricare mezza la strada con un power bank da uh, 10.000 mAh ricarica veloce un porto USB tipo C due porte uh, di entrata con un porta di uscita di questo power bank e sicuramente il filo anche con il led che vi permette di ricaricarlo è, è un'ottima cosa secondo il mio punto di vista se volete per esempio ricaricare un telefono avete un cavo più lungo eh, non, vo non volete spostarvi dal letto e avete la spina molto lontano avete quello da 5 metri che è molto ma molto lungo o 3 o 5 metri se non mi sbaglio e poi dentro la confezione trovate... Anche eh, marca Inu, sempre della marca Inu, prendo sempre i fili alla fine, anche eh, i power bank se riuscite a vedere, è della marca Inu, sicuramente è un'ottima cosa. Poi avete anche la possibilità di richiudere i fili, per esempio andiamo, vi faccio vedere con esempio con il piccolino, perché quelli grandi ci vuole un po' più tempo, velocemente basta piegarli in questo modo perché hanno anche un cavo eh, molto resistente e avete la possibilità di piegarlo come volete in questo modo stringete potete tirare eh, non si fanno nodi veramente è molto interessante poi se le volete chiudere in ogni caso volete rimettere nella scatola potete fare in questo modo come vi farò vedere adesso ecco qua vedete questa riuscite a vedere questa porta lo mettete all'interno direttamente in questo modo: così avete anche il cavo, uh, uh, potete mettere in tasca senza nodi. Veramente è un'ottima cosa da parte di Iniw. Come cavi mi piacciono molto, le utilizzo quasi tutti i giorni. Per varie misure, quelli da 5 metri non le utilizzo quasi mai, perché non ho una distanza tale per mettere un caricatore, però, comunque. Uh, vi consiglio di acquistarli così avete i cavi per ogni esigenza uh, perché le porte usb sono tipo c ormai quasi tutti i telefoni uh, samsung o android hanno le porte usb tipo c tranne apple che dovrà sicuramente anche apple forse in futuro metterà questa funzione di avere la porta usb tipo c ragazzi con questo è tutto lasciate like condividete i miei video